Ragazzi stiamo dirigendo verso la scuola per tentare la sfida di oggi che se tocco l'acqua il video finisce e effettivamente andare nell'unico arcipelago della mappa per fare questa cosa potrebbe non essere stata una grande idea Ma a noi piace il rischio Come potete vedere stiamo giocando con Tony, M Green Xenor Drago Ragazzi con i quali di solito gioco in live Infatti ragazzi alle 21 siamo sempre in live ogni sera Vi lascio in descrizione nella sezione appunto live streaming Il link dove potete andare ragazzi per seguire la live io sto morendo. Mi raccomando seguitemi per non perdere perdervi le live che arriveranno ma io non capisco dove stanno io sulla squadra non ci, non ci vado mai io non capisco come funziona ora cado ah stanno sul bunker ma è uno è uno poverino questa cosa l'ho vista anche in un altro video non su youtube no la porto io la porto io tranquilli tranquilli tanto ho uno slot libero Ok, andiamo, raga Ho trovato un modo per andare via dall'isola senza incastrarmi in acqua Tac viola, costa Ok, raga, vado a fightare con un team, ciao Io non capisco perché mi lasciate ancora il rampino se sapete che poi me ne vado da solo fuggendo, cioè Madonna Per panico Vorrei cadere in acqua per non morire, però mi sa che me la faccio a piedi, raga Uh, tac blu, va bene Ah, vi voglio tanto bene, ragazzi Una domanda, chi vuole essere picchiata? Raga, poteva essere una jump che ci avrebbe salvato il game, no Uh, airdrop. È proprio il caso di lanciarmi addosso a quell'airdrop da solo? Un team. Ah, ok, ok. Effettivamente, doveva finire così a un certo punto. Ok? Una a terra, una a terra. Ok, raga, no, sono scarsi. Sono scarsi. Cioè, si sono fatti crack a tutte e due. Cioè, sono son a terra. Devo capire solo dove stavano i compagni perché non. Cioè. Il razzo di chi è? Ah, ok. Aspettate, vi dico subito, ragazzi, dov'era? Controllate, interrogo. Dato. Ok, lo vedete, lo vedete, lo vedete. Vai, vai, eh. Ok, GG. Vado l'appro. Uh, ragazzi, lascio uno scar oro. Cioè, lo scar mitico, probabilmente. Non ne manco quello oro. E Skies ha uh, soltanto rifle, quindi dovrebbe essere più figo di quello oro proprio. Mm, mi sa che devo correre a prenderlo. Preso il fucile a pompa. Raga, safe. Eh? No era per dire ragazzi mi sto allontanando per pegliare un team da solo Cioè era quello che intendevo Uh, Un altro apro, bello vuoto bello Mamma c'è una caramella a terra Me l'ha lasciata uno sconosciuto vado uh, razzi oro, raga Questa pure qua è il coso che ci possiamo sfondare Sono un deficiente Se no non mi farò perdonare in qualche modo Sì, ragazzi molto vicino Ah stava arrivando da noi ovviamente Sono scendendo scendendo di quota Uno craccato sulla sinistra Ok, forse era sulla destra. Una a terra. Quella terra lo confermo, Rip. Sta là, sta là. L'ultimo è rimasto là, da te Craccato, ha solo vita. È bella, GG. Ok. Questi, questi, per esempio, sono stati proprio distrutti. Um, elicottero? Non sta un elicottero davanti? Hmm. Ah, sì. Eh beh però se ne stanno. Ah ma si stanno a buttare dall'elicottero? Non ho capito. Sì, si stanno a buttare seriamente dall'elicottero sti tipi. Vabbè, in acqua probabilmente. Cosa che io non posso fare? Sì, sono caduti tutti in acqua. Sta gente là, raga, più o meno, eh. Do dove, dove? Ah, bello fresco. Eh, raga, vado pure io. Oh, lo voglio una rianimare, lo voglio una rianimare. Lo voglio una rianimare. Eh, ma Xenor sta da solo, vabbè raga, ho la scusa per pushare. Non devo fare cazzate, non devo fare cazzate. Ok, non sono andato in acqua, troppo forte. Xenor sto con te Rip. Bella. Sta uno qua. No shield. Eh, so, sopra, sopra, sopra tutto, sopra tutto. Se sta pialai ground. Ma questo chi è? Eh, ma Cristo santo, eh. Mamma mia, non ci ho capito niente, interrogo Ah, ragazzi, chiudete, chiudete, chiudete Ah, lascio una pozza grande Sta flopper, pozza grande flopper Ah, beh, fra, siamo tutti, tranquilli Sì, sta qua sotto Ah, madonna, mi sono arrivato 40 in un colpo Sono troppo forte Ah, che bello eliminare la gente così Ripperoni Ok, ok Qualcuno può darmi qualcosa per la vita? Arriva, arriva Ok Va bene, va bene, va bene Sì, ma sta tipo in safe sì, ma... Ah, raga, barrettoni Stanno col barrettoni Attenzione Pure? Sì, è vero, raga Eh, raga, eh, qualcuno se faccia quello sotto Noi restiamo sopra a vedere se questi pushano Fatevelo voi, fatevelo voi Ok, raga, quelli stanno in safe e mo' muoiono Cioè, ah, jump? Veramente? No, qualcosa mi dice che la jump non vi andrà bene Una terra, una terra Uno craccato di quelli che stava fuggendo con la jump Raga, dobbiamo andare, dobbiamo andare Interrogo Ok stanno più o meno in quella zona lontanissima Eh però hanno il barretto ok, okay Barretto oro barretto oro Vabbè tanto ormai ce ne dobbiamo andare ok Ok tranquillo tranquillo tranquillo Non fatemi cadere non fatemi cadere vi prego Ok mamma mia ragazzi panico Io ne ho due io ne ho due ragazzi Sinceramente ve le darei perché te io tanto io me ne posso andare se qualcosa No no Xenor Xenor Copro Xenor rianimatelo ragazzi rianimatelo Ok non credo ce la facciamo Mamma mia come sono simpatici Ok ok ok ragazzi rianimate Xenor L'importante è Xenor L'importante è Xenor Mettila Xenor mettila subito appena parti subito Ok ok ok ok io vado pure io perché sto messo male Tony non fa... no raga. ragazzi ragazzi mettetela Mettetela Vai, ho fatto la scala, raga, Ho fatto la scala. Mamma mia, ragazzi. Che, che, che brutto. Eh, raga, ma siamo messi tutti malissimo. Lascio una pozza grande. Ma qua ci dobbiamo curare tutti. Eh, raga, mi sa che dobbiamo andare a sparare a band. Ho curato la persona con più vita di tutti. Va bene. Eh, sì, ho visto quello che la mendica ti ha fatto capire manco su che pianeta stavi. Che poi il panico, ragazzi. Mentre sorpassavo il fiume, ho detto, Mokado. Mo è finita. Infatti, ho dovuto fare una scala, ho dovuto fare tutta una cosa. Xenor, prendetelo tutto il bandage. Attenzione sulla sinistra, anche se non mi sembra ci sia gente Vabbè, raga, vado un attimo a vedere se questi hanno loot di vita Vi faccio sapere se è un team quella a sinistra Grazie No, non sto a pushando tranquillo No, vabbè, non avevano niente Pozze piccole, ma... Barret, cioè... Vabbè, me piglio pure le pozze piccole che dobbiamo fare Grazie, bro Eh, raga, ma questi... Controllano nel cespuglio, ragazzi, vedo se mi ammazzano oh, oh, oh, oh. No, nel cespuglio vuoto, cespuglio vuoto. Eh, raga, aspettate, aspettate, sta un appro vicino a noi. Ah, gente, gente, sull'appro, gente, sull'appro. 33, 33. Eh, ragazzi, qua ci tocca, fai da. Perché eh, ma Ah, ti sei fatto saltare in aria, mi sembra giusto. Ah, tranquilli, tranquilli, tranquilli, tranquilli, tranquilli. Come se non fosse successo niente. Sì, sì, è l'ultimo team Morto, morto, me lo tengo io, me lo tengo io, me lo sto tenendo io A terra, a terra, interrogo Me pusha, me pusha Pusha tu di me, bello M'ha fatto, m'ha fatto, raga. non è vero, non ha fatto, raga. Mancano gli ultimi, mancano gli ultimi Con calma, è fatto, è fatta, è fatta, calmi Calmi, calmi, calmi, calmi. Ok Faccio questa cosa Tanto siamo 4 contro 1, raga, calmissimi Ah, safe, safe, safe, safe Questa zappa la vita, tipo Corri Madonna, raga ah, Siamo tutti messi malissimo uh, Vai, tieni Qui ridiamo e scherziamo, ma io devo ancora trovare delle cure di, di vita Da quando stavamo messi male Vabbè, raga, ne ci spugli, cioè, easy. Sta qua, sta qua Non avevo mai capito che stava davanti a me, bella. Vabbè, raga, GG, sfida fatta. Ma mica ho toccato l'acqua.